Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo episodio della SkyBlock Quella su un blocco solo Oggi andiamo avanti E andiamo a vedere cosa succede Sono andato un pochino avanti, mi sono allargato un po' la piattaforma sotto E poi mi sono fermato perché non avendo più torce, non avendo torce, avendone una sola faccio vedere che, vedete ho allargato parecchio la piattaforma sotto in modo da poter andare a creare già i livelli vediamo se riusciamo già in questo episodio a creare i livelli e portare tutti gli animali sotto perché eh, ho trovato ho pensato un progetto ho trovato un progetto carino per diciamo rendere carino il blocco di generazione il blocco matrice. Quindi ci può stare. Allora, intanto allarghiamo ancora un po' la piattaforma. Intanto sotto sta già sorgendo il sole. Ah, altra cosa, sto facendo la prova con il microfono. Non so se si sente meglio, spero di sì. E vediamo come utilizzando il microfono che c'è qua sotto quello che avete visto che ho unboxato nell'ultimo video per registrare da OBS direttamente Quindi l'audio sta prendendo direttamente OBS tramite il microfono dovrò vedere di sistemare un po' le impostazioni degli alti e dei bassi del microfono devo vedere e capire come fare però diciamo che le eh, impostazioni diciamo di amplificazione, preamplificazione abbiamo impostate abbastanza bene no. Cosa possiamo fare adesso? Niente, andiamo avanti a rompere i giochi, ok no. Intanto, arrivano notifiche a caso a random Innanzitutto questa piattaforma qui non sarà dove cammino, non sempre. Servirà a non andare a perdere i blocchi di terra. Vabbè che ce ne danno una marea, però meno ne perdiamo meglio è. Facciamo un po' di sticchettini. Ok. Mettiamo abbastanza per tenere sotto al riparo diciamo le nostre amiche bestiole intanto proteggiamo sta parte qua che è la parte più critica ok ok ci siamo potrei provare a farli cadere adesso di sotto che è stato quel rumore? Lo so e non lo voglio sapere. Ok, Dovrei, facendo un buco qui, in teoria loro dovrebbero cadere di sotto, sì, esatto, e non dovrebbero prendere neanche troppo danno, non, do non dovrebbero. il pollo è arrivato giù di sotto. Mm. Okay, ok, ok, ok. Ci siamo. Mm. Adesso loro dovrebbero iniziare a scendere Ok, fantastico Non hanno preso danno Molto bene, che è la cosa più importante Ok Adesso manchi solo tu E poi tolgo tutto il recinto Carbone, mm. possiamo fare torce Fantastico Allora, torce subito Subito delle torce E illuminiamo tutto Ok, torcia qua, torcia là, torcia giù di sotto, qua, così Una torcetta la possiamo mettere lì, un'altra la mettiamo di lì Mettiamo torce ovunque, una qua, un'altra che siamo qua Ok siamo a 348 blocchi scavati. Abbiamo una... Ci è andato la mucca fungo. Possiamo avere cibo infinito. Dobbiamo fare delle ciotole possiamo farci veramente il cibo infinito. Forza, ai, Aie Aie dai, de sotto dai, dai, sotto dai, Altra cosa che adesso dobbiamo fare è, volevo fare, andare a piazzare, andare a creare una piccola, diciamo, eh, proprio una roba piccolissima, ponte di cibo. Quindi ci prendiamo la, il secchio d'acqua. Ok. E andiamo a posizionarlo qui la crafting table la possiamo posizionare nel frattempo la possiamo mettere qua in modo che non scappano i mob e possiamo farci finalmente la nostra prima zappa la facciamo a questo punto direttamente in pietra perché il legno non ci voglia di stare lì a farla Iniz possiamo iniziare a coltivare qualcosa quindi, appena, dove sono i miei semi apri qua che così possiamo far moltiplicare no. no no no no no no vieni dentro dentro vieni dentro su ah bravo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 Ok Ok spawnano anche di giorno? Mmm, questa non è una bella notizia mm. Anzi fammelo tenere vicino alla spada che non si sa mai a sto punto ok, si è la pala ora andiamo col piccone ok, può funzionare, ce la possiamo fare la possiamo fare ok direi che per oggi non siamo andato tanto avanti sono spawnati due zombie mandato andato però una carne a marcia basta va bene tanto io andrò avanti a minare costruire un po' la piattaforma e nel prossimo episodio vediamo di riuscire ad arrivare al terzo step quindi per questo video è tutto io vi ricordo di commentare, scrivere, lasciare dei like e condividere a tutti ci vediamo, va tutto bene, un saluto elettrizzante, ciao